Padre figlio spirito santo care sorelle e cari fratelli come parla il papa Papa Francesco passo a fare questo nuovo video perché mi è venuto in mente esiste un male supremo esiste un bene supremo questi sono i dubbi che rodono l'anima credenti dei fedeli perché se esiste un male supremo che contrasta il bene vuol dire che dio non è onnipotente onnisciente e tutto il resto vuol dire che c'è un potere a lui uguale ma contrario che gli si oppone allora non è il suo potere illimitato, il suo amore illimitato. vuol dire che è limitato enunciano i manichei i manicheisti e gli gnostici che ci sono due divinità due poteri assoluti quella del demiurgo e quella di dio lo spirito e la materia in eterna contrapposizione ma se invece dio è più forte del maligno allora perché permette al maligno di operare nel mondo perché permette al maligno di rendere corruttibile la materia e di rendere vulnerabili le anime delle persone allora vuol dire che o Dio, anche se onnipotente non può proteggere la sua creazione e allora lo stesso non è onnipotente no è non è onnipresente non è onnisapiente perché non può impedire l'attuazione del male in questo mondo oppure dio vuole che il male attui in questo mondo e allora è maligno allora si passa a un monismo non c'è più separazione tra bene e male ma sono i due lati della stessa medaglia in pratica quando agisce il demonio starebbe agendo per conto di dio se non addirittura il demonio sarebbe l'altra faccia di dio come dicono alcuni Eretici, alcuni gnostici, alcuni manichei, che così risolvono il problema di come il maligno sia disceso in questo mondo o attui in questo mondo eh, senza essere impedito da Dio. Infatti, Satana sarebbe stato confinato nell'inferno o Lucifero, ma come può operare dall'inferno in questo mondo? Dicono attraverso la coscienza. E le anime delle persone, ma in pratica opera e allora se riesce a operare in questo mondo, tanto confinato nell'inferno, non sta e che sta a fare il Dio sta a guardare, grazia sua, o interviene? Se interviene, non interviene a sufficienza perché tanto per iniziare, siamo mortali, ci ammaliamo, ci facciamo guerra, eh, oppure non interviene e sta a osservare. E allora, se sta a osservare, non fa nulla e è... Perché o non può fare qualcosa e allora non è onnisciente non è saggio, ogni, eh, non è tutto, cioè, non ha il pieno potere su tutto, oppure evidentemente vuole che le cose vadino così, perché per esempio ha fatto cadere in tentazione Adamo ed Eva, se lui sapeva che che gli ha creato, lui è onnisciente: ha creato Adamo, ed ad Eva, sua immagine, e somiglianza. E poi gli ha detto: Mangia di tutti i frutti, le verdure, e quello che vuoi, ma non di questa pianta. Questo frutto lui sapeva che sarebbero caduti in tentazione, tra l'altro, perché gli ha fatti a propria immagine e somiglianza. Allora significa che anche lui cade in tentazioni. Perché se la tentazione non starebbe nel, fra le virtù di Dio. Adamo ed Eva, che sono stati creati a sua immagine e somiglianza, non si sarebbero fatti prendere dalla tentazione e invece si sono fatti prendere dalla tentazione perché sono immagine e somiglianza di Dio. Allora Dio, o non ha potuto impedirgli di obbedire a Lui perché, eh, come Lui, possono cadere in tentazione, Adamo ed Eva, oppure evidentemente sapeva che sarebbero caduti in tentazione gli ha provocati per farli cadere in tentazione ma eh, allora significa che già dall'inizio sapeva che li doveva scacciare li voleva scacciare dal paradiso extraterrestre e se ne ha liberato con il pretesto del frutto proibito perché già dall'inizio lui sapeva che sarebbero caduti in tentazione come la cosa sarebbero caduti in tentazione comunque un ragneto io sapeva che sarebbero caduti in tentazione, se lo sapeva, lo ha fatto apposta, se non lo sapeva, eh, vuol dire che non è onnisciente. Tu crei Adamo ed Eva e non sai come si comporteranno. Allora non sei un Dio, sei un creatore. Qualunque, ma se secondo eh, la Bibbia lui è onnisciente. Quindi lo sapeva già dall'inizio. Che li faceva cadere in tentazione dicendogli il contrario di non mangiare avrebbe dovuto applicare la psicologia inversa e dirgli ad adamo ed eva mangiate i frutti di quell'albero e non ne avrebbero mangiati perché poi fra l'altro in mezzo al paradiso metti una pianta e gli dici non mangiare di questa pianta ma di tutto il paradiso extraterrestre mangia quello che vuoi a sazietà ma di questa giusto o no ed è lì che va, iniziano a mangiare capito non vanno a mangiare le ultime piante perché inizi dal centro del paradiso come eh, i, i, i vermi che mangiano la mela iniziano dal cuore della mela non dalla superficie e loro hanno iniziato dalla pianta che avevano più vicino quella nel centro del paradiso per, giusto perché gli ha detto di questa no e eh, di tutte le altre sì, cammina un po 15 20 chilometri e mangia tutti i frutti che vuoi ma di questa no e hanno iniziato da quella che avevano più vicino e più evidente allora secondo voi questo è un altro video che faccio per ascoltare la vostra opinione riguardo temi ecclesiastici il male e il bene si equivalgono oppure il bene è un potere incontrastato dal male perché veramente, perché succedono tante cose brutte nel mondo? Perché, il Dio con il suo potere infinito non può evitare che il male agisca nel mondo? Perché, se è così o non può, e allora in realtà, questo avalla la teoria dei due poteri: dei due estremi poteri del male assoluto da una parte, del bene assoluto di un'altra, che si equilibrano costantemente della materia corrotta dello spirito eh, eccelso dall'altra parte oppure dio non vuole operare nel mondo per contrastare in maniera assoluta il male e allora il male opera per grazia e opera di dio che lo fa attuare tutte e due le soluzioni mi sembrano cattive ma è un dubbio che molti religiosi hanno come opera il male nel mondo perché opera Cosa non gli impedisce di attuare al male nel mondo ecco volevo fare questo breve approfondimento questa figliola visto che mi rimaneva del tempo a disposizione perché poi lo devo editare e allora vi ringrazio a tutte e tutti voi ciao un forte abbraccio adesso ne farò poche di dirette per non consumare il cellulare che ho dal ottobre o novembre 2015 Già è vecchiotto, invece questo Nokia Asha 302, che gli ho regalato a mia madre nel dicembre 2013, ancora tira avanti bene. Le cose semplici a volte durano di più. Non i tablet, non vi fidate dei tablet semplici, ma questo cellulare per filmare e fare foto non lo utilizzo peraltro. È ottimo, e la batteria per il momento sembra resistente, anche perché lo uso poco o nulla. Allora, eh... Editare il video. Mi raccomando, mamma mia, che si è messo a bagliare Fatemi sapere, commentate questo video e condividetelo, mi raccomando. Condividetelo affinché anche altri possano commentare questo video e se voi volete una continuazione a questo tema, mi raccomando, fateli aumentare le views il più possibile. Grazie di tutto, arrivederci. E quindi questo tema manicheo dualista gnostico cataro del bene e del male che si contrappongono per i catari il bene vinceva sul male per gli gnostici e manichei no er, si equivalevano in eterno nel nome del padre del figlio dello spirito Santo, ergo te assolvo.